Grazie Presidente. Eh, grazie Presidente, intervengo mh, in discussione per uh, dare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa mozione. E per motivi molto semplici, anche se non banali. Ecco. Eh, come ha sottolineato il consigliere Fassina, il momento storico è importante per quanto riguarda appunto, le politiche abitative, importante in modo negativo e diciamo che noi eh, diamo il voto favorevole a questa mozione perché coerentemente e in modo molto appropriato se mi posso permettere eh, la mozione prevede mh, non, è una, la solita, la solita, eh, non è una mozione strumentale per attaccare ai fianchi il, la maggioranza ma è una mozione mi sento di dire di buonsenso che eh, indica delle priorità eh, sia a livello comunale ovviamente ma anche a livello regionale e nazionale quindi si, si, si rende conto diciamo questa mozione della, del fatto che appunto quando il tema delle politiche abitative è un tema a, a, a molti livelli che coinvolge tutti i livelli di governo e diciamo che mi permette poi in un certo qual modo anche di significare, come già, eh, significare quello che è stato fatto da questa amministrazione eh, in quanto appunto come detto dal consigliere Fassina questa è una mozione un po' eh, non eccessivamente datata, ma che non tiene conto di alcuni, eh, di alcuni eh, provvedimenti e di, di alcuni interventi che questa eh, eh, amministrazione ha portato in avanti. Appunto, si, si parla di, eh, mh, di prorogare eh, il cosiddetto buono casa, cosa che è già stata fatta per tutti quanti i beneficiari della, della, del, del, del, della, della misura. E pre, pre, istituire appunto una task force che, nonostante il grande impegno della, del Dipartimento Politiche Abitative e Patrimonio, si ritiene necessario. Questo perché, appunto, mh, a Roma, e quindi parliamo di Roma, ha visto una richiesta molto alta, come ha detto il consigliere Fassini: 49.000 domande. Per fare un esempio e per rendere conto, per uh, insomma, fare un po', dare un po' il quadro della situazione, nella città di Milano sono state 19.000. Le, le domande e la, la graduatoria definitiva è stata pubblicata ai primi mesi di dicembre, quindi indipendentemente dalla capacità amministrativa dell'ente locale queste misure sono davvero molto impegnative de, da erogare in, in maniera snella, in maniera agiore, quindi assolutamente eh, sono d'accordo. Eh, nonostante poi in, in agosto abbiamo già previsto una task force ma che a mio modesto parere deve, deve, deve essere assolutamente. Eh, rafforzata affinché appunto, si possa procedere speditamente alle erogazioni di questi bonus e poi appunto, impegna l'amministrazione a, a attivarsi eh, nei confronti della Regione Lazio per una serie, un pacchetto di azioni che a ben vedere sono, il, la maggior parte sono già previste nel vecchio piano casa 2009 della Regione Lazio magari votando questa mozione dopo undici anni si attiverà la regione Lazio a prevedere quello che era già previsto nel piano casa del 2009, parlo specificamente al piano dell'edilizia residenziale sociale, quindi eh, fare una ricognizione di tutti gli immobili rimasti inabitati, e vi dicendo così che si possa procedere in tal senso a implementare anche il patrimonio ERP, il patrimonio ERP. e non ho sul punto poi, avrei altro da aggiungere, ma per non tediare l'Aula, insomma queste sono no, le, no. Le, le linee generali per le quali appunto il Movimento 5 Stelle rassegnerà il voto favorevole a questa mozione. Grazie.